Grazie, è proprio un, è bellissimo essere qui con tutti gli alumni besters e poi con altre persone che speriamo vogliono fare la domanda per la prossima edition. Fulbright è stato creato da Senator Fulbright dopo la seconda guerra mondiale, lui aveva questa idea che con i scambi culturali tra i diversi paesi, si poteva evitare un'altra guerra mondiale. Comunque il, il programma è stato creato sia dal governo americano con diversi paesi. Allora partecipa il Ministero degli Esteri e um, il State Department americano che danno tantissimi soldi al core program Fulbright. Poi dopo vedremo che Fulbright Best è una cosa innovativa dove tanti altri, um, anche grandi imprese tipo Enel Green Power, hanno uh, contribuito. Allora, Fulbright esiste dal 1948, però Fulbright Best è stato creato da, in 2006. Esiste ancora solo in Italia, però abbiamo avuto richieste da Israele e da altri paesi europei perché vedono come un modello vincente. È stato l'allora la, ambasciatore Ronald Spogli creare il programma con l'idea che oggi come oggi il tipo di cultural exchange che ha bisogno in Italia è, in, è della imprenditorialità, proprio va benissimo nella musica, l'arte, la letteratura, tutto quello basic della Fulbright, però di proprio espandersi nell'entrepreneurial culture. E poi questo um, non è solo una cosa benefica: cioè Italia eh, per crescere la crescita viene dalle nuove start-up, questo, questo è un dato di fatto. Small companies create jobs, big companies tend to reduce jobs. E allora, e anche per America, America storicamente è un buon partner con Italia, Italia è un strategic partner per America, però un'Italia instabile, debole, eh, non aiuta America. So America. Lo fa proprio perché vuole ha bisogno di un strong Italy. Fino ad oggi abbiamo um, 51 uh, giovani hanno partecipato, hanno creato 25 start-ups per esempio oggi in aula ci sono almeno un fundraising going on per probabile close to 10 million euros proprio quello che sta andando da, a parte soldi che è già stato created alcune aziende hanno fatturato in the millions of euros e anche con job creation e in più per altre persone ha anche um, aiutato loro di iniziare una nuova career, proprio di cambiare da researcher magari a technology transfer, quelli che fanno incubatore e altre cose allora cos'è la borsa? la borsa copre sei mesi in Silicon Valley tre mesi in aula alla Santa Clara University con un programma di imprenditorialità che è un po' di skills su come si crea un business, come si gestisce un business e poi tre mesi di internship. Allora, questo è un programma, proprio per persone che non necessariamente hanno nessun background economico, possono essere proprio un chimico o da qualsiasi settore, è proprio full immersion da zero, proprio sink or swim program. Um, e poi un'altra cosa molto unique con questo programma Fulbright, e non è solo la borsa, anzi, quello è solo l'inizio, quando si torna, come diceva Simone, c'è un community, Meno male, oggi la grande differenza rispetto al 2006 è che c'è un community, i primi quattro che sono andati sono tornati e piangevano quasi, hanno detto ma siamo tornati, gasati, proprio you know, hit the head on a brick wall, cioè, non però adesso tornate c'è un community, c'è quelli alumni, abbiamo mentors, uh, ci sono altri percorsi che uno può seguire, è proprio... Questo parte al ritorno di Italia che è estremamente importante. Chi può partecipare? Um, diverso da alcuni start-up initiatives, però se volete potete... You know, questo programma non è per tutti, okay? Dovete fare la vostra ricerca e essere sicuro che è il programma che va bene per voi. Um, uno deve essere laureato o un dottorando o dottore di ricerca, recently graduated, a noi cioè il programma piace molto quelli che hanno un'idea un'invenzione cioè c'è Massimo che sta sviluppando una, una macchina biomedicale allora a noi piace è, è, è proprio ideale per quelli che vengono da un engineering or science background che hanno un'idea, un'invenzione però non è limitato a quello assolutamente um, però quando si fa la domanda, che è una domanda un po' il solito per borsa di studio, tutti i, i, i transcripts de, de dell'università, lettere dei vostri professori, um, motivation letter, però ci dovrebbe essere anche un'idea. Uno deve almeno avere un'idea che uno pensa può essere qualcosa interessante da sviluppare per diventare azienda. Poi, guarda, come avete visto, Uh, meno di un metà, poi vanno avanti proprio a sviluppare l'idea. Tanti di quelli 25 idee non era l'idea originale, cioè sono andati con un'idea, cambiato idea totalmente e tornate a fare l'azienda. So può anche essere proprio un'idea, non, uh, non deve essere ancora attuale. È uh, importante avere un buon TOEFL perché è importante avere un um, di, di, di, conoscere, di, di sapere bene la lingua quando va lì per proprio eh, avere tutti i benefici del programma e nel Green Power ha aderito a questa iniziativa perché piaceva al suo amministratore delegato quindi ha ritenuto che eh, ci fossero i, come posso, gli elementi no, per fare un, un buon lavoro dove il principale diciamo, esito di questo lavoro è dare delle opportunità di sviluppo aggiuntive a delle persone in gamba e quindi anche all'Italia. Noi riteniamo che al di là del fatto che forniamo una borsa potremmo fare un pochettino di più rispetto a quanto stiamo facendo, nel senso che abbiamo effettivamente avuto alcuni ragazzi no, che la cui idea eh, in un qualche modo era attinente al mondo delle energie rinnovabili. Eh, ma penso che eh, in quest'ambito dato un po' anche come posso dire, ehm, lo stimolo che in Italia e la crescita che in Italia hanno avuto le energie rinnovabili e dato questo programma ma anche altri si possa incanalare meglio all'interno di Fulbright Best un filone verde no, che possa portare risultati in termini di start up eh, quantitativamente e qualitativamente migliori. E cosa stiamo facendo da questo punto di vista? Abbiamo coinvolto una persona che nel frattempo all'interno di Green Power abbiamo nominato come Chief Innovation Officer, no? si chiama Carlo Papa, e abbiamo chiesto a lui di fare un po' quello che stiamo chiedendo anche a, a ognuno degli alumni, no? cioè di identificare delle persone no? che hanno delle idee imprenditoriali interessanti nell'ambito delle energie rinnovabili e perché no farle partecipare a Fulbright Best per aiutarle a stimolare queste idee per poi essere noi mentor loro no, nel far crescere delle iniziative che a nostro avviso hanno una più alta probabilità di successo rispetto ad altre. Quello che noi dopo un certo periodo su visione di Fernando Napolitano pensavamo di fare è scalare ulteriormente questo programma perché aveva dato dei buoni esiti no, questo non siamo ancora riusciti a farlo bene. Però se noi riusciamo a fare bene questo, a mio avviso, l'esempio di un buon output porta ovviamente a una maggiore attrattività sul programma e quindi diciamo, chiunque che abbia diciamo, bene il suo business e anche un po' il sistema Italia avrà, come, avrà uno stimolo no? ad aderire a un programma attrattivo. Sono super d'accordo, dobbiamo avere… ah, voglio anch'io… Cioè... Allora, faccio un esempio, magari non è il loro sogno, però se per esempio con D Orbit quello che hanno inventato questo motore, chissà, se un'azienda che può essere film meccanica piuttosto che, dopo va a comprare questo invention che diventa il loro prodotto migliore del mondo, ah, ok, ho capito. Nel settore della farma hanno già capito che le invenzioni, invenzioni vengono dalle piccole start-ups per poi essere sviluppato dalle grandi aziende. Però alcuni sono d'accordissimo con Vittorio, dobbiamo fare, continuare a fare bene um, quello che stiamo facendo per avere qualche esito di successo, perché Enel eh, Green Power um, per fortuna c'è un amministratore delegato che vuole investire in questo, però alla fine quello che funzionerà è se c'è un return on investment un return on investment che sarà un, un, un business un invention, un product che poi dopo loro possono lanciare sono proprio sono d'accordissimo che, che, che è così il nome Fulbright è importante perché it's government esiste da tantissimo tempo non è Enel non è, non, è non è film meccanica non è non è neanche alcune di queste altre iniziative privati uh, nel startup. up è proprio quello, secondo me è molto academic, molto successful, molto uh, plain vanilla come un brand. Quindi Betsy ha parlato un po' della procedura, dell'application, eh, del tipo di profili, ma entrando un po' più nel dettaglio, no? voi avrete di fronte dei candidati che si presenteranno, presenteranno il proprio progetto, che cosa vorreste vedere in quel momento quando eh, questi applicants si presenteranno e vi racconteranno le loro aspirazioni e le ambizioni che cosa, che cosa cercate? Eh. al di là di un, eh, di un application, package packaging impeccabile diciamo, la risposta dei Vezzi è diciamo, la migliore risposta a questa domanda io posso dire a mio parere sì. io credo che dovremmo vedere l'eccellenza italiana come, come rappresentare l'eccellenza italiana in... Eh, la compilazione di un, di un application form che ben rappresenta il proprio background e in 20 minuti di presentazione della propria idea no, è un qualche cosa che lascerei al candidato. Però, cioè, questo è un po' no, che poi di fatto è ben rappresentata diciamo, dalle persone che oggi sono qua. No, in maniera molto anche eterogenea, per cui è un po' difficile incanalare, diciamo, in un. però quello che c'è qua sicuramente è una buona rappresentazione di quello che l'Italia può esprimere al suo meglio, ok? Merci. La prima cosa che almeno guardo io è io leggo i recommendation letters, recommendation letters non è recommendation tipo all'italiano, raccomandare qualcuno, no, sono tre lettere che vengono da persone che hanno lavorato con voi, se siete nel laboratorio non è necessario il gran capo, non mi... è proprio la persona che ha lavorato più vicino a te e se io non, eh, non vedo parole tipo il migliore che è uno dei migliori, e ha, ha lavorato con un entusiasmo, ha fatto qualcosa, cioè qualcosa che mi mostra la grinta: è che voi avete fatto un'impressione su questa persona. Quando leggo una lettera generica, capisco che la persona non emerge. Allora, ci deve essere il segnale che è una persona che in un'aula, in un ambiente, emerge come un leader, al suo tempo, però uno che anche lavora in team, so uno, e, e lavorare in team è anche importante, cerchiamo di avere il segnale di questo. Poi vogliamo avere un solid academic background perché questo è un programma che è importante proprio la parte accademica per, per la natura del programma che è e poi quando c'è il momento della presentazione di vedere un entusiasmo e un, o una passione per la propria idea vogliamo avere un, uh, un self confidence però mai arrogance c'è una grossa differenza e, e, e poi delle volte anche vedere qualcuno che è pronto a fare un po' di rischio cioè faccio un esempio Um, non è necessario di aver completato il TOEFL prima dell'application però si deve aver fatto la domanda per poi fare Vabbè, okay. allora siamo lì da da da da, questo candidato presenta da da da. allora sì, farò il TOEFL scusi, però voi potete pagarmi per fare il TOEFL? questo ovviamente è bocciato totale cioè non era neanche disposto a rischiare cioè per... per per fare il TOEFL se stessa, cioè no, mi spiace no, cioè su so questo proprio, proprio uno che you know, è anche you know, pronto proprio a rischiare un po', eh. poi un'altra cosa che non cerchiamo invece, che non cerchiamo, però purtroppo tanti candidati pensano che cerchiamo, è il seguente, Ero anche a, era a Sant'Anna, cioè, non ero Cioè, Sant'Anna è, you know, engineering. E eh, tutti questi... Ah no, ma sì, ma il mio idea proprio non è all'altezza. No, sbagli, cioè anche un piccolo idea. Cioè, non, non stiamo cercando che chissà che mega idea. Basta che hai un'idea, un, un, un piccolo passo avanti. Quals, you know, qualsiasi cosa, cioè, non è necessario un, un, un mega invention. E poi l'altra cosa di proprio cancellare dalla testa, cancellare dalla testa. Allora, vado lì, parlo, eh. ah sì, ok, però eh, non quest'anno. Perché? Ah no, eh. non sono pronta, magari l'anno prossimo. Spero almeno che voi, leggendo giornali, eccetera... Per favore, non aspettare, le, le borse ci sono quest'anno, l'anno prossimo chissà, no, proprio vai adesso, non c'è mai quel momento perfetto, no, lo so la fidanzata, il fidanzato non vuole che vai via, poi la mamma, poi eh, però no, vai, poi un'altra, assolutamente sbagliato, ah sì, ma sei mesi sono troppi, oh no, eh poi oggi stamattina tutti i besters ci hanno detto no, sei mesi sono pochi cioè guarda, qualsiasi idea va bene e vi sicuro, whatever, oggi è il momento giusto non domani, proprio questo sicuro sicuramente diciamo il target non è creare dipendenti della media impresa italiana cioè, questo diciamo non è il target di Fulbright Best quindi diciamo su questo secondo me un effetto normalizzazione è abbastanza importante perché se noi non normalizziamo succede probabilmente che uno non fa application perché si crede di essere all'altezza e questo secondo me non va bene perché molte persone uh, intelligenti umili non si possono immaginare il sogno no, e quindi credono che il sogno sia una cosa molto distante da loro e quindi non fanno application e secondo me questo è una cosa che attraverso anche bisogna un po' lavorare insieme per per tarare giù le aspettative in maniera corretta. No? Sì. È ovvio che il principale output di questa iniziativa deve essere comunque eh, quello di creare dell'impresa, dell no? creare nuove iniziative. Um, sulla mh, eh, laurea triennale, fino adesso non è stata possibile. Però alle fine d'accordo che ci sono alcuni pro e che nella formazione più presto, cioè più giovane, meglio è. Poi sul TOEFL... Eh, mh, capisco, però è anche importante di avere qualche standardization sì. per la selection il TOEFL il il è stato cambiato, però come era TOEFL X adesso è TOEFL Y per il resto della selection è esattamente com'era, do, dove ha la sua storia, cioè dove eh, esiste è, è un brand fortissimo proprio di altissima qualità io sentito parlare ho detto, ma questi mi stanno prendendo per il è possibile che mi paghi un corso di studio sì, insomma, mi pagino la casa, mi diano addirittura il ricorso spese per mandarmi a studiare lì. Ho detto, io non ci potevo credere, dov'è dov la, la fregatura La fregatura è che non hai vita privata. E dopo arriva, devi lavorare. the best.